che stiamo vivendo con tutte le caratteristiche legate alla pandemia e all'avvento appunto del covid-19. La serata di stasera è stata impostata e vuole essere, speriamo lo sia nel miglior modo possibile, una sorta di input e di provocazioni rispetto ad alcuni contenuti che poi ecco magari sul finale potrebbero generare anche magari in voi qualche domanda, qualche interrogativo. Abbiamo deciso di iniziare un pochino questa presentazione utilizzando uno strumento che alla scuola dell'infanzia sappiamo voi avete assolutamente molto a cuore ed è quello della favola della storia. Abbiamo pensato di farci aiutare da Rodari, di cui in questo periodo si è sentito veramente tanto parlare, e proviamo a raccontarvi un pochino questa storia che ci rendiamo conto già nel titolo riporta qualcosa che si è... Essere strano in relazione alla scuola dell'infanzia, che è la parola voto. Proviamo a vedere un pochino insieme cosa ci suscita l'ascolto di questa storia. Giocheremo alla scuola, dice Enrica alla sua bambola. Io sarò la maestra e tu la scolara. Se sbaglierai il dettato ti metterò quattro. Cosa c'entra il quattro? chiede la bambola. C'entra sì? Una volta a scuola la maestra metteva dieci a chi faceva bene e quattro a chi faceva male. Perché? Perché così gli scolari imparavano. Mi fai ridere se andare in bicicletta? Certo! E quando stavi imparando e cadevi, la mamma ti dava un 4 e ti metteva un cerotto? Quando imparavi a camminare o facevi un capitombolo ti scriveva forse un 4 sul sedere? No, a camminare hai imparato lo stesso e hai imparato a parlare, a mangiare, ad allacciarti le scarpe, a bottonarti il grembiule, a usare il telefono. A distinguere il frigorifero da un portacenere tutto senza voti né belli né brutti ecco sappiamo che la storia che vi abbiamo proposto ha proprio come dicevo un po una provocazione nel senso che sappiamo perfettamente che alla scuola dell'infanzia non si parla in alcun modo di voti perché questa parola in realtà è sostituita da un'altra importante parola che è quella degli obiettivi. Obiettivi che fanno riferimento a delle finalità che sappiamo essere all'interno della scuola dell'infanzia il cardine un pochino delle vostre giornate. Finalità che abbiamo pensato di raggruppare in grandi quattro aree che sono lo sviluppo delle autonomie, delle competenze, dei prerequisiti, di cui parlerà poi nel dettaglio maggiormente la collega l'identità e il senso della rispetto all'identità e al senso della cittadinanza vogliamo considerarli e fare riferimento proprio partendo dal significato della parola per cui considerando l'identità di un bambino che fa ingresso alla scuola dell'infanzia qualunque sia la sua età anagrafica per cui dal primo all'ultimo anno con l'idea appunto di entrare in un contesto dove c'è l'obiettivo di star bene di sentirsi, di vedersi riconosciuto ed imparare a inserire il proprio ruolo all'interno del ruolo delle persone che attorno a lui ruotano. Questo viene poi correlato al senso della cittadinanza che è quello di allargare un pochino il proprio vissuto rispetto a quello che è poi il contesto. Sappiamo però che all'interno della scuola dell'infanzia non si parla di voto, ma si parla assolutamente di uno sviluppo di autonomie e di competenze prima, che sono, scusate il gioco di parole, i prerequisiti per stilare quelli che sono effettivamente i prerequisiti funzionali a un passaggio poi alla scuola primaria. Quindi dicevamo, non parliamo di voti ma parliamo di obiettivi facendo riferimento a quelle che le indicazioni nazionali che fanno riferimento al curriculum che il MIUR ha fatto entrare in vigore dal 2012 intendono per fissare quelli che vengono considerati gli obiettivi generali di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei vostri bambini e dei ragazzi poi parlando di altri ordini di scuola per ciascuna disciplina o campo d'esperienza. Ecco qua una parola cardine di stasera, campo d'esperienza. Per campo di esperienza si intende il vissuto di ciascun bambino all'interno delle manifestazioni comportamentali e relazionali che lui mette in atto. È il modo che ciascun bambino ha di approcciarsi alle situazioni, ma al tempo stesso. Questo vissuto e questo modo di approcciarsi va a concatenarsi con un'altra parte importante che è quella del vissuto della singola insegnante e del contesto all'interno del quale le esperienze si svolgono per cui il contesto scuola come macro contesto e il contesto classe quindi quello dove i vostri bambini sono inseriti. Il campo di esperienza quindi non è un concetto statico non è un concetto perfettamente chiaro, nitido e definito, ma è proprio un concetto dinamico, con la concezione che tutte le parti coinvolte all'interno di questo campo di esperienza, quindi il bambino, l'insegnante e, come dicevo, appunto, il contesto scuola, si trasformano reciprocamente in una sorta di evoluzione continua, basata su un arricchimento, anche dettato da una serie di fattori esterni che volente o nolente entrano all'interno di quello che è il vissuto del bambino, dell'insegnante e della scuola all'interno di questa concezione si inserisce un altro importante concetto che è quello delle attività educative dicevamo che alla scuola dell'infanzia non si parla di voti non si parla di obiettivi correlati a una forma di mh, verifica rispetto a quelli che sono gli apprendimenti ma si parla assolutamente di attività educative che portano con sé degli obiettivi importanti e queste attività educative rientrano all'interno di cinque campi di esperienza concatenati e talvolta successivi tra di loro che proprio basandosi sulle indicazioni nazionali di cui facevamo riferimento prima vanno ad accompagnare il bambino all'interno del suo sviluppo, partendo dal concetto di sé e poi di visione dell'altro, altro inteso come pari e altro vissuto come adulto di riferimento, prendendo mano a mano consapevolezza di quello che è il proprio corpo in relazione al movimento e a, che, e a quello che poi da ciò scaturisce, in relazione a un apprendimento legato agli immagini e ai suoni ai colori, a tutto ciò che mi porta a sviluppare in qualche modo la mia competenza di gestualità, correlata appunto a un contesto preciso. Uno sviluppo ultimo, ma non assolutamente successivo di importanza, è quello dei discorsi, delle parole, in relazione alla capacità di farsi comprendere sia per quanto riguarda l'aspetto verbale, ma soprattutto per quanto riguarda l'aspetto emotivo. L'aspetto appunto del farsi capire e del farsi comprendere, secondo questo aspetto. Per finire, la conoscenza del mondo. Quindi una volta che io ho avuto uno sviluppo funzionale rispetto a quelle che sono le mie competenze, entro nel mondo. Nel mondo in un ordine, in una misura, in un tempo, in uno spazio, sempre in relazione alla, alla visione dell'altro. Tornando al concetto iniziale quindi il campo d'esperienza all'interno della scuola dell'infanzia dicevo è un campo in continua evoluzione, in continuo movimento, in continua sinergia perché va a intersecare il vissuto del singolo bambino nel contesto classe ma all'interno di questo contesto classe entra in maniera importante il vissuto e il sentire di voi insegnanti all'interno del contesto come luogo ma inteso anche come tempo e come vissuto e episodi di vita che il periodo porta con sé. È per questa ragione che il campo d'esperienza viene utilizzato e viene visto in, uno, in ogni ottica in cui andiamo a progettare un'attività. Un'attività che può avere comunque una predominanza in quel singolo momento o può essere comunque anche in una visione che automaticamente risente in positivo o negativo di una serie di fattori esterni proprio perché è un concetto dinamico in continua evoluzione a seconda di quello che avviene può avere una modificazione continua. Quello su cui ci concentriamo stasera è che il campo d'esperienza dei nostri bambini volente o nolente per quanto si è tentato di tutelarli e si continua a tentare di tutelarli rispetto a quello che sta avvenendo è stato in qualche modo inficiato dall'avvento della situazione appunto correlata all'emergenza sanitaria del covid-19 rispetto a questo è stato necessario immaginiamo da parte vostra dover fare un passaggio che negli anni passati era assolutamente forse scontato e non così considerato dalle insegnanti ma neanche dalle famiglie dei vostri bambini. È stato da quest'anno ma possiamo dire già dalla fine dell'anno scorso in qualche modo reso necessario rendere, in, rendere esplicito il concetto di curriculum. Curricolo alla scuola dell'infanzia inteso come quel valore educativo e specifico non hanno solo le attività che voi svolgete all'interno della vostra scuola ma che ha la vostra scuola come concezione di organizzazione di spazi di tempo di materiale e di routine quindi la provocazione il pensiero che vogliamo portarvi a fare stasera è quanto non sia stato scontato all'interno proprio del contesto legato ai prerequisiti dover rendere esplicito per i bambini quotidianamente e per le loro famiglie, un curricolo che fino adesso era un po' nelle cose, era un po' nel vissuto della scuola dell'infanzia. Come è avvenuto questo passaggio? Come è stato reso esplicito un aspetto importante e predominante della scuola che fino adesso era un pochino tra le righe e faceva parte di quello che era il vissuto quotidiano? In primis attraverso gli spazi. È stato necessario riorganizzare gli spazi delle vostre scuole andando a creare maggiori situazioni che in qualche modo andassero a tutelare e a poter permanere il continuum di un anno rispetto appunto a quelle che sono le organizzazioni quotidiane. È stato necessario in moltissime scuole riorganizzare gli spazi andando a chiudere in modo parziale o riorganizzando alcune situazioni per andare a garantire quelle che sono definite le classi bolla, facendo sì che ci fosse una maggiore tutela in termini proprio di mh, gestione di quella che era un'emergenza che da fuori, volente o nolente, rischiava di entrare all'interno delle vostre scuole. Facendo così è stato necessario nel quotidiano andare a creare delle turnazioni rispetto alle attività, rispetto alle attività interne, rispetto alle attività nei cortili. È stato necessario riprogettare in qualche modo anche gli spazi mentali di una progettazione facendo sì che tutto venisse ripianificato e riorganizzato mettendo al, come focus centrale il campo di esperienza esterno che in qualche modo sta entrando nella vostra scuola, l'emergenza sanitaria. Oltre agli spazi sono stati riorganizzati i tempi, i tempi della giornata sono stati in qualche modo riscanditi, ripensati in termini di orari, di entrata, di uscita, ricollegandoci in termini di spazi e riorganizzando proprio gli spazi fisici, diversi ingressi, diverse uscite sulla base delle esigenze di ogni singola scuola. È stato necessario riprogrammare i tempi anche nella specificità di ciascuna classe pensiamo ad esempio alla copresenza di più insegnanti nella stessa classe o al tempo stesso la riorganizzazione di quel che fino all'anno scorso era lo scandire della giornata dove all'interno delle vostre giornate delle vostre classi entravano anche persone differenti da voi che svolgevano attività specifiche che in un modo o nell'altro quest'anno hanno dovuto trovare una ridimensione. Mi viene da pensare a progetti esterni, la lingua inglese, lo studio della religione, piuttosto che l'attività psicomotoria. Tutta una riorganizzazione di tempi all'interno di quella che era già chiara ai bambini essere una giornata e poi una settimana all'interno della vostra scuola. È stato necessario, a ridimensionarsi e riorganizzarsi rispetto all'utilizzo dei materiali. È stato necessario fare una scelta, scegliere materiali che potessero venire sanificati, potessero venire mh, in qualche modo controllati, sempre nell'ottica di far sì che tutto fosse in una chiave più sicura e più tutelante possibile. Così come l'ingresso di materiale diverso da quello utilizzato a scuola, mi basta fare esempio rispetto a dei lavoretti che prima venivano svolte, attività con materiale specifico che prima veniva richiesto a casa o a oggetti transizionali che fino magari all'anno scorso era più facile per i vostri bambini magari far fare ingresso a scuola magari decidendo poi insieme di lasciarli semplicemente nell'armadietto. Infine, non in ultimo, all'interno di tutte queste dinamiche il concetto proprio di routine, una nuova riorganizzazione, una nuova abitudine e tutti noi che lavoriamo con i bambini sappiamo quanto la routine per loro sia imprescindibile, quanto sia fondamentale in termini di sicurezza sapere cosa devo fare nella singola giornata per far sì che tutto fili nel miglior modo possibile. È stato assolutamente per voi fondamentale dover spiegare ai bambini come la loro giornata scolastica venisse un pochino ripensata e riorganizzata nei termini della prassi dell'ingresso, nel termine del fatto che i genitori ad esempio potessero o meno fino all'anno scorso accompagnarli in classe, cosa che quest'anno volente o nolente non è stata più possibile o basti fare riferimento ai giorni di inserimento, che è stato necessario magari ridimensionare o ripensare anche qui nei tempi e negli spazi. Scuole particolarmente grandi, dove ad esempio il momento del pranzo o della nanna fino all'anno scorso veniva gestito e pensato in termini di grandi spazi, quest'anno è stato in qualche modo ridimensionato, proprio per andare a tutelare quelle bolle di cui parlavamo assolutamente all'inizio. Questo per i bambini che già frequentavano gli anni passati è stata una riorganizzazione e per i bambini che hanno fatto ingresso quest'anno è stato un carico in più rispetto alla richiesta che già la scuola come Nuovo Mondo rispetto alla famiglia necessariamente portava con sé. Altro aspetto importante è stata la relazione vostra di insegnanti con i genitori. Genitori che in qualche modo avete dovuto con dispiacere allontanare, e anche qui prendete tra virgolette questo termine, proprio in relazione alle abitudini che c'erano prima. Gli scambi al mattino, gli scambi al pomeriggio, il permanere nella porta della classe, riorganizzando anche ad esempio i colloqui in una modalità online, in una modalità che volente o nolente ha creato un distanziamento relazionale. Se quindi partiamo dal presupposto che per tentare di gestire al meglio una cosa che è capitata tra capo e collo in una condizione che mai anni indietro avremmo immaginato, se il contesto e la routine hanno subito un cambiamento significativo, la domanda che ci viene da porre è ma come sono state adattate le attività dei bambini all'interno di un cambiamento organizzativo già fondamentale e già... Enorme, dove per attività si inseriscono i concetti appunto a cui, su cui vogliamo concentrarci stasera quello dell'autonomia, quello delle competenze e dei successivi concatenati prerequisiti sviluppare l'autonomia all'interno della scuola dell'infanzia sappiamo che è una prassi che avviene nel corso dell'intera giornata le autonomie che vengono poste come obiettivi per i vostri bambini, sono l'acquisizione di una serie di competenze che maturano quasi in modo implicito all'interno di una routine giornaliera, per cui imparare ad andare le, mano a mano in bagno da soli, mano a mano accompagnati solo da un compagno, mano a mano senza l'intero gruppo classe, oppure un altro esempio è il banale imparare a soffiarsi il naso da soli, o assolutamente tentare di far trasparire ed esprimere emozioni, linguaggio, sentimenti tramite l'aspetto corporeo, tramite tutti quegli atteggiamenti che in un modo o nell'altro quest'anno si è stati costretti a ridimensionare. Intanto con l'utilizzo dei dispositivi, che volente o nolente voi per prime, a differenza dei bimbi, data l'età anagrafica con cui lavorate, avete dovuto adottare. Sappiamo quanto è stato pesante per voi dover inserire all'interno di un contesto scolastico dove un sorriso fa la differenza o dove uno sguardo d'occhi o un abbraccio vale più di tante parole l'utilizzo di una mascherina, di una visiera, di dover pensare posso abbracciare in questo momento? Perché l'abbraccio magari può sostituire quel voto di cui parlavamo all'inizio, quel voto che ha un significato. Nella scuola dell'obbligo, diversamente ha all'interno della scuola dell'infanzia, dove il raggiungimento di alcune autonomie molto spesso viene semplicemente sostituito da quell'abbraccio forte che fa capire al bambino che quell'obiettivo l'ha raggiunto. All'interno quindi di questa situazione, è stato, ripeto, necessario dover riorganizzare non solo i tempi e gli spazi ma anche i pensieri, i pensieri verso un'idea di classe, verso un'idea di gestione nella sua totalità. Quello che noi riteniamo essere fondamentale all'interno di un momento così delicato è quello di tentare in qualche modo di tenere al centro la specificità e il bisogno di ciascun bambino. Perché un discorso come quello che abbiamo fatto trova compimento e trova spiegazione solo sorridendo insieme a noi di fronte a questa immagine perché non fai come Giovanni dove dentro questa frase può rientrare un pochino tutto perché non riesci a capire che c'è una difficoltà alla base quest'anno che cambia i presupposti che c'erano ad esempio l'anno scorso perché non riesci a capire che cosa significa il distanziamento perché non riesci a capire che cosa significa che io debba tenere una distanza da te il bimbo risponde perché io mi chiamo Paolo quindi non sono Giovanni e quindi magari ci sto mettendo un po' più tempo questo riaggancia un pochino all'argomento più ampio e assolutamente molto più significativo che è quello poi dell'inclusione però vorremmo che si rileggesse questa vignetta e noi sappiamo quanti esempi vi vengono in mente o alla testa Sapendo che invece i bambini hanno stupito. Andiamo a mh, smentire questa vignetta con la consapevolezza che i bimbi con cui avete a che fare quotidianamente hanno saputo smentire questa cosa, non perché si sono omologati, non perché hanno generalizzato, non perché hanno riorganizzato le loro emozioni, ma perché sono riusciti, fidandosi dell'adulto che avevano di fronte, a sviluppare velocemente le loro autonomie il loro campo d'esperienza all'interno di una situazione che in qualche modo ha allargato un pochino poi anche lo step successivo che è quello che da autonomie ben condivise nascono i famosi prerequisiti e con questo passaggio lascio un pochino la parola a Maria Grazia che adesso nello specifico entrerà ancora di più quello che vuole essere l'argomento di stasera e ci risalutiamo alla fine Va grazie bene eh, grazie Va. Francesca buongiorno eh, anzi buonasera perché ormai sono le, le 19 e um, mi riaggancio proprio al, um, al discorso che uh, aveva concluso uh, la collega um, e in che modo? Allora, riprendendo quelle che sono le finalità, principi della scuola, dell'infanzia, eh, ricordiamo come appunto gli obiettivi eh, è la promozione, come abbiamo visto, di un senso di identità del bambino del sé e dell'altro, un importante eh, sguardo a quello che è il suo essere nel mondo, quindi eh, gli aspetti più eh, collegati direttamente all'autonomia e eh, andremo a vedere eh, che cosa intendiamo per eh, competenza e che cosa con cittadinanza. Allora, ehm, rispetto diciamo a eh, competenze, eh, quindi l'area appunto delle competenze, ehm, ho deciso diciamo, di individuare due macro aree, una prima di tipo emotiva e relazionale, quindi includendo nell'ambito emotivo la, la capacità di eh, autoregolarsi che è fondamentale per il bambino, e l'altra eh, macro area, diciamo, delle competenze cognitive. Eh, io ho inserito, ehm, tra parentesi, eh, quelli che possono essere, diciamo, le azioni attraverso i qua le quali eh, i bambini manifestano queste competenze cognitive, quindi attraverso il gioco, attraverso appunto il muoversi, quindi tutta la parte di abilità viso-spaziali, la parte di manipolazione, quindi anche qui tutti gli aspetti di motricità fine, l'esplorazione che quindi rimanda alla, eh, alla, mh, alla curiosità, al raccogliere le informazioni osservandole in modo più o meno analitico-sintetico, confrontando ciò che i bambini eh, raccolgono, Ascoltando per esempio ehm, dalle situazioni di storie narrate, di libri letti insieme a voi eh, docenti, eh, il grado, il livello di comprensione sia appunto di una storia narrata ma sia anche degli scambi eh, comunicativi tra ehm, bambini, quindi tra pari e tra adulto eh, e bambino nonché il raccontare per esempio episodi eh, dopo per esempio fine settimana eh, accaduti nella vita familiare e come per esempio vengono anche eh, ricordati, okay? Quindi queste sono diciamo le attività di manifestazione delle funzioni esecutive che adesso andremo a vedere. Eh... Per quel che concerne eh, la prima eh, macroarea, quella delle eh, competenze emotive relazionali, ho posto eh, particolare attenzione eh, a quella che è, si definisce autoregolazione, da intendersi come tutte quelle eh, strategie e quei comportamenti che il bambino mette in atto per regolare l'emozione che viene ehm, esperita, che viene ehm, provocata, diciamo, eh, in un dato momento. Eh, sicuramente eh, avrete trovato bimbi eh, diversi alla riapertura delle, eh, delle scuole, sia a giugno per chi ha potuto eh, riaprire diciamo, il centro estivo prima, della prima delle vacanze estive e invece, eh, chi invece ha rincontrato i bambini eh, a settembre. Eh, sicuramente eh, una delle strategie eh, principali eh, che consentono anche a un bambino di imparare ad autoregolarsi eh, è proprio la convalida eh, delle emozioni che cosa si intende per convalidare le emozioni è proprio un riconoscere e accettare le emozioni eh, del, ehm, del bambino, ehm, ad esempio, eh, riportandogli il suo vissuto, quindi noi vediamo che il bambino si sta chiudendo, è triste, e quindi un eh, ti capisco, eh, a volte anch'io mi sento triste, quindi, eh, più che un dai, vieni a, eh, vieni a, possiamo trovare poi delle strategie successive alla convalida però è importantissimo che avvenga questo, eh, questo tipo di passaggio per esempio bambini che eh, hanno eh, manifestato sia sicuramente a casa durante il lockdown che anche però nei momenti diciamo di eh, apertura quindi a settembre anche dei momenti di rabbia magari in bambini che prima invece erano Mh, abbastanza come dire eh, controllati diciamo da questo punto di vista eh, sicuramente la rabbia è eh, indicativa mh, è indicativa di un ostacolo nel momento in cui il bambino vorrebbe fare qualcosa che chiaramente non può fare quindi co cosa succede come mai eh, ci siamo arrabbiati eh, e quindi cercare di riportare diciamo lo stato emotivo del bambino anche su un piano più di, eh, di consapevolezza, quindi per aiutarlo a poterne parlare. Stessa cosa invece per esempio quando in, in questi mesi noi lo stiamo comunque vedendo, soprattutto con l'esacerbazione della, della pandemia, quindi con un ritorno eh, a delle misure eh, più severe rispetto a quelli che sono eh, gli spostamenti, paura, quindi bambini che eh, tentennano magari bambini che a volte eh, magari si rifiutano di di fare qualche attività e perché questo perché hanno paura e quindi mai come in questo momento la paura effettivamente è un'emozione che anche noi adulti ci siamo trovati no? eh, a dover gestire eh, e quindi il riconoscere al bambino e anche a riconoscere eh, a noi stessi eh, che sì in questa situazione Caspita, non siamo gli unici ad avere proprio paura e quindi il poterlo riportare a una situazione proprio di, eh, di accettazione. E un altro aspetto mh, proprio collegato con quello che è l'aspetto di autoregolazione emotiva è il, la riflessione che si può eh, fare riguardo alla funzione che ha quel comportamento di quel bambino in quella determinata eh, situazione, anche osservando gli aspetti non verbali della comunicazione. Per esempio, maestro mal di pancia, che cos'è che viene a succedere? Cos'è che è capitato dall'apertura delle scuole, quindi da settembre ad oggi? Come eh, poco prima la, la collega vi ha... Eh, ha espresso eh, sicuramente gli ingressi a scuola sono scaglionati per piccoli gruppi, per orari eccetera e soprattutto al genitore, non, ha, il genitore eh, non è più permesso eh, l'accompagnamento alla soglia della porta, questo sicuramente eh, ha portato ovviamente anche a una riduzione del tipo di informazioni eh, che gli anni passati magari si davano tra genitori e maestre rispetto per esempio, non so, ha avuto questa notte ha avuto un incubo eh, piuttosto che eh, ieri sera litigato col fratellino, quindi c'era una sorta, diciamo, di comunicazione su quello che poteva essere lo stato emotivo del bambino che in questa situazione è venuta meno, quindi il fatto di ehm, prestare proprio attenzione eh, a questi aspetti non, eh, non verbali, quindi più di quasi sintomi fisici, eh, somatici, ecco, ehm, può sicuramente mh, magari porre un po' il campanello d'allarme rispetto a qualcosa che eh, può essere accaduto chiaramente a casa, ma del quale eh, purtroppo eh, data la situazione appunto non non siete stati come dire mh, aggiornati eh, in, quel, in quella situazione. Eh, questa è la macro area appunto diciamo emotiva relazionale. Quella invece che è l'altra macroarea è quella più eh, cognitiva. Allora, eh, i bambini in questo eh, periodo, eh, come eh, del resto tutti, ma i bambini in particolare, stanno chiaramente mh, vivendo un momento difficile nonostante la frequenza a scuola. E questo perché comunque è importante tener conto di quello che è eh, l'ambiente, familiare, quindi quello che succede a casa e quindi eh, la possibilità che ci siano eh, preoccupazioni dei genitori rispetto alla ehm, la loro attività lavorativa, quindi eh, difficoltà economiche eh, che possono sopraggiungere se per esempio qualcuno perde il lavoro oppure ha avuto la chiusura appunto dell'esercizio commerciale. Eh, lo stress causato per esempio anche dal, dallo smart working quindi e non solo perché il bambino vive questo a casa sebbene riconosciamo che tante famiglie mh, si sforcino no? di mh, tenerli eh, lontani da questo però è chiaro che come dire è un pochino l'aria che a volte si respira e quella è un po difficile no? da eh, tenere eh, distaccato e lontano eh, e in più, ovviamente, da settembre loro sono rientrate a scuola con questo nuovo cambio, come abbiamo visto prima, di contesto, di routine e anche di scambio con voi. Comunque, ehm, quando vi incontrano, è chiaro che vi vedono, ormai si sono anche abituati, però l'impatto era di vedervi ovviamente con le mascherine, di vedervi anche con le visiere o con gli occhialini, in certe situazioni anche con i camici, quindi... Chiaramente è una situazione al quale, alla quale si sono e si stanno adattando eh, che però è sempre bene tenere presente. Ehm, e quindi eh, proprio perché ehm, diciamo... Il, il contesto eh, è simile, eh, l'area eh, delle eh, competenze eh, non verrà eh, analizzata secondo le eh, competenze eh, e i traguardi eh, precisi, specifici del, eh, del curriculum, ma eh, ho, ho scelto di individuare eh, quattro processi base come vedete proprio dalla, dalla slide, che sono trasversali a tutti quelli che sono ehm, i processi, ehm, agli, ehm, a tutti i processi di apprendimento, quindi sicuramente alla scuola primaria, ma prima, quindi assolutamente eh, che coprono chiaramente tutti quelli che sono gli aspetti eh, neuropsicologici di funzioni ehm, Esecutive. Io eh, riporterò alcuni ehm, esempi eh, di alcune attività, sicuramente però voi eh, avrete altri esempi eh, più specifici ehm, riguardo proprio alla, ehm, come dire, eh, al vostro gruppo classe, quindi ritagliato proprio su misura eh, per il vostro gruppo classe. L'idea che abbiamo, eh, come anche anticipato la collega, è quella di dare eh, degli spunti che poi possiate eh, magari applicare. Ecco, se poi aveste anche piacere di condividere magari le attività che voi eh, proponete, eh, che avete svolto, potete anche scriverci o direttamente sulla, sulla, sulla pagina Facebook eh, oppure mandando anche una mail, quindi in quel modo magari lo potremmo comunque pubblicare eh, sul blog. Detto questo, ehm, quelle che sono eh, le competenze trasversali sono state individuate in questi quattro... Ehm, in questi quattro processi base tratto, eh, tratti dal modello pass di eh, un neuropsicologo che è pass dal 1994 ehm, che è partito eh, dalle eh, diciamo dalle scoperte dagli studi di, eh, del padre un po della neuropsicologia moderna che è Alexander Luria allora ehm, alla base diciamo del, eh, di questo modello c'è cioè l'individuazione di eh, questi quattro processi che sono proprio base sono fondanti eh, sono delle solide, solide fondamenta eh, che permettono poi al bambino di costruire tutti quelli che sono gli apprendimenti successivi ehm, all'interno chiaramente quindi che svolgono riescono a funzionare molto bene questi processi soprattutto se sono calati all'interno ovviamente di un contesto empatico ok un contesto in cui il bambino si percepisce efficace auto efficace quindi un contesto in cui viene, gli viene riconosciuto la, la capacità di essere competente allora ehm, la prima appunto è la eh, pianificazione eh, poi eh, l'attenzione e poi la successione e la simultaneità gli studi hanno anche evidenziato come in realtà delle fragilità, delle difficoltà in questi quattro ehm, processi base, eh, queste quattro funzioni esecutive in realtà siano anche alla, alla base, siano anche correlate non solo con, i successivi, con le successive difficoltà di apprendimento, per esempio la parte del conteggio sequenziale, quindi la parte più specifica della matematica, la parte più specifica ehm, del, del linguaggio, eh, ma anche con difficoltà nell'autoregolazione perché appunto eh, in un certo senso come se i bambini non riuscissero no, ad anticipare correttamente quindi mettere proprio in ordine ehm, gli elementi eh, che hanno per comprendere adeguatamente una situazione quindi reagire magari in modo impulsivo e con rabbia. Allora per quanto riguarda la pianificazione la definizione diciamo, che, che viene data è proprio la, la, mh, è la capacità del, del bambino, dell'individuo, di elaborare un piano utilizzando delle strategie per raggiungere un obiettivo nel modo più rapido ed economico possibile. La pianificazione è fondamentale. Eh, ho portato l'esempio, per esempio, del, del gioco simbolico. Eh, un bambino mh, che decide vuole fare, per esempio, a piacere fare il gioco della cucina, eh, quindi quindi prima eh, chiamerà i bambini con i quali vuol giocare e in questa situazione anche voi avrete condiviso con loro l'opportunità di giocare magari insieme però a due o tre bambini sullo stesso gioco, non di più, sempre per la questione un po' del riavvicinamento graduale, preferisco parlare di questo più che di distanziamento, mi piace di più. Decidere insieme il che tipo di gioco fare, eh, prendere il, eh, il materiale, quindi raccogliere le informazioni e poi definire eh, quelli che sono i ruoli diciamo, all'interno del gioco. Dopodiché, eh, questo quindi per quanto riguarda l'aspetto di pianificazione. Per quanto riguarda invece la parte di attenzione, allora ovviamente l'attenzione è alla base veramente di... Ehm, anche del primo scambio ehm, dei diciamo anche dei neonati, quindi c'è proprio un, uno scambio attentivo nella comunicazione madre-bambino da, da, da subito. Eh, crescendo eh, e viene individuata come un'attività complessa, però, perché mh, richiede uno sforzo volontario, quindi è il bambino che deve proprio spostare il fuoco attentivo, il focus attentivo su una determinata attività. Eh, per esempio, eh, a scuola eh, per potenziare un po' l'aspetto, diciamo, dell'attenzione proprio focalizzata eh, e dell'attenzione anche un po' sostenuta, quella di stimolare, per esempio, i bambini con domande eh, sulle attività eh, oppure sul, sul libro che state leggendo in piccolo gruppo e quindi proprio mh, stimolare eh, l'attenzione in questo modo alatere eh, abbiamo, diciamo, il lato positivo eh, dell'indossare le mascherine. Mi spiego. Eh, la mascherina copre di per sé il, eh, la parte visiva, ovviamente, della bocca. Eh, questo eh, permette di eh, potenziare l'aspetto dell'attenzione uditiva. Perché? Perché il bambino non ha più l'appoggio visivo, il rimando visivo del labiale, delle labbra e quindi per comprendere ha bisogno proprio di spostare, di, ehm, di sviluppare al meglio quello che è proprio il canale uditivo e vi dico che eh, rispetto a quella che è la nostra pratica clinica, soprattutto in scuola, eh, in scuola primaria, l'attenzione uditiva in realtà prima era, era una di quelle funzioni esecutive eh, che spesso emergevano come fragili. E noi immaginiamoci chiaramente eh, come eh, a scuola, eh, sottoposti comunque a eh, orario, un orario di spiegazione più lungo nel tempo, quindi come fascia di tempo più lunga, questo cre creasse dei grossi problemi. Dopodiché abbiamo eh, gli ultimi due eh, aspetti che sono quelli di successione e simultaneità. La successione è la capacità di organizzare le informazioni in una sequenza non casuale. Quindi ordinare gli oggetti, i numeri per potenziare la parte aritmetica eh, o dal più piccolo al più grande o per esempio eh, le quantità, dalla quantità minore alla quantità maggiore è importantissimo e non solo, facciamo anche l'esempio delle, delle procedure per esempio del lavaggio delle mani che avete eh, ovviamente vedere e condiviso all'inizio dell'anno con i bambini anche questo i bambini hanno imparato osservando le immagini passo dopo passo come avviene il lavaggio delle mani è proprio un apprendimento delle procedure di esecuzione che è importantissimo una cosa dopo l'altra simultaneità che cosa significa è la visione di insieme delle informazioni raccolte cioè devo riordinare raggruppare per esempio eh, i mattoncini dell'ego verdi, quindi io ho davanti tutti i mattoncini di tanti colori, io so che sono i mattoncini che devo, eh, che devo ordinare, ma verdi, e quindi è una, un potenziare anche quelli che per esempio sono ehm, gli aspetti più di, eh, di memoria, di lavoro, perché deve tenere in mente comunque due informazioni e non solo, ma questi due aspetti, successione e simultaneità, aiutano lo sviluppo del linguaggio. Questo è importantissimo perché con la situazione del, eh, proprio per il momento che stiamo vivendo, con la situazione di lockdown prima, quindi ehm, di ehm, mancanza di socialità, a quello che comunque stiamo vivendo ancora, perché noi sappiamo che i bambini frequentano la scuola, ma poi dopo la scuola ovviamente sono a casa, quindi non possono più frequentare le attività pomeridiane, non possono più invitare, vedere altri bambini a casa e il fine settimana anche lì non c'è più il momento di uscita, eh, la gita e quant'altro, quindi c'è una riduzione della, eh, de della socialità e quindi l'aiutare proprio ehm, utilizzando, aiutare i bambini utilizzando queste due eh queste due eh, funzioni aiuta proprio rispetto al linguaggio, sia per la sintassi, quindi la parte di successione una parola dopo l'altra aiuta nella comprensione della sintassi, sia anche però con il, la simultaneità, cioè il tenere ehm, le parole eh, in mente mi aiutano a comprendere il significato proprio eh, delle frasi. Adesso però ehm, questi quattro proce processi se sono attivi e funzionano permettono ai bambini di risolvere e affrontare le richieste di adattamento all'ambiente che è la richiesta eh, che in modo quasi più, più la richiesta ambientale che si è inserita maggiormente in questi mesi, perché? Perché tutti noi abbiamo dovuto adattarci, trovare delle strategie di vivere nel mondo differenti, adeguandoci a quelle che sono le scelte, gli accadimenti e gli eventi, quindi ancora più per i bambini. L'ultimo, diciamo, delle, delle, delle finalità eh, di quello che è la scuola dell'infanzia è l'aspetto relativo alla cittadinanza, che in realtà è un po' come, ehm, eh, mi, ri, mi rifaccio e rimando un po', ehm, alla, al discorso un po' della collega di prima, quando eh, l'implicito diventa esplicito. Allora la cittadinanza era di per sé già un, con, cioè un concetto esplicitato ovviamente nel, in quello che è il, il curriculum, ma quest'anno voi l'avete praticamente reificato, cioè stabilire regole condivise, certo ci sono sempre state condivise sempre con i bambini, ma ne avete aggiunto a ne avete aggiunte altre e i bambini hanno appreso delle nuove regole. Ma anche modo anche con un ascolto reciproco, quindi bambini tra di loro che si dicono anche guarda fai in un modo piuttosto che un altro perché c'è il Covid. Quindi loro hanno proprio appreso come ascoltarsi e ascoltare anche l'adulto. Ovviamente all'interno di un contesto di rispetto sia verso gli altri che verso l'ambiente e verso un pochino quello che è anche la natura però sicuramente una finalità che questa è, è come dire sia proprio reificata quasi da sé però in tutto quello che è il lavoro che state facendo una domanda ehm, ha spinto, eh, ci ha spinto eh, a cercare una sorta di, eh, di risorse per poter rispondere. Che cosa succede se la classe va in quarantena? Interruzioni non programmate di, ed improvvise, quindi che possono essere le quarantene delle classi, la quarantena per esempio dell'insegnante oppure anche solo di qualche bambino, rischiano di interrompere quello che è il processo di apprendimento. Perché noi sappiamo cosa è successo prima, da marzo in avanti, sappiamo quello anche che può succedere, quindi ci può essere solo il singolo bambino che va in quarantena, come anche la, la, la, la classe intera, ma che cosa succede al processo di apprendimento? Quindi quello che, tu, che voi avete ricostruito, ricreato e creato ex novo, per esempio con i bambini dei tre anni che avete conosciuto quest'anno, che cosa succede a questi processi di apprendimento? Quali risorse avete? Innanzitutto la possibilità di condividere con i colleghi da una parte gli obiettivi di lavoro, ma anche e soprattutto la parte di emozioni vissute, la parte anche di, frust di frustrazione, perché... Una un importante emozione anche che, che si sta vivendo è la frustrazione, perché voi in questa situazione siete state anche chiamate non solo a fare, diciamo, eh, seguire del, la vostra programmazione come sempre, ma anche molto di più, perché tutta la parte chiaramente di, di Covid, la parte delle vostre preoccupazioni, ma anche la, il dover gestire il che cosa succede se per esempio i bambini vanno, vanno in quarantena, che cosa succede per me, perché io sono, ho i miei dispositivi, però io sono chiamata a lavorare con dei bimbi che per legge, perché sono molto piccoli e non riuscirebbero, non hanno la mascherina, quindi poter condividere anche tra di voi questi tipi di vissuti è veramente importante, ma questi vissuti li potete anche condividere con specialisti in caso di bisogno, perché... Assolutamente per noi eh, il momento in cui abbiamo pensato proprio al, al, al webinar specifico, proprio per la scuola dell'infanzia, è stato perché ci siamo proprio resi conto che ehm, siete in prima linea, ok? Quindi eh, avete anche voi e sicuramente avete fatto eh, dei corsi di aggiornamento sia sulla sicurezza eh, che su altri, ehm, altre modalità, ma anche la eh, possibilità proprio ehm, di ehm, affrontare quelli che sono anche i vostri, i vostri timori e è possibile anche insieme al dirigente scolastico che da una parte è vero che è dirigente quindi ha un suo ruolo ma anche lui è all'interno di questo contesto quindi è importante poter trovare proprio un piano di collaborazione. Un'altra risorsa che, alla quale un po' abbiamo pensato allora che in tante situazioni in realtà avete anche già messo in atto durante il periodo di lockdown con eh, tutte quelle attività settimanali ehm, che inviavate alle famiglie o dei video con delle, delle storie raccontate o anche dei giochi, eh, quindi mh, tanti di voi eh, nel periodo proprio del lockdown si sono proprio attivati diciamo, per coinvolgere maggiormente le famiglie in quello che era un po' il processo di, di crescita. Eh, noi abbiamo pensato a un altro tipo di risorsa che eh, spero eh, possa essere eh, di, eh, di aiuto e di supporto, eh, creare una sorta di carta delle competenze che sia condivisa, condivisa con le famiglie, okay? che non è fare i compiti a casa, ma è attivare in questo, possibili e imprevisti momenti di chiusura, attivare il genitore su alcuni, anche uno, non è importante la quantità quanto la qualità del tipo di, eh, di stimolo, di suggerimento che si dà alla famiglia, perché noi sappiamo che ci sono famiglie che ovviamente lavorano da casa e parlare di smart working e bambini a casa è un po' uno simoro, cioè io la vedo molto complessa e difficile, quindi mi metto sia nei panni del genitore che però metto anche nei panni del bambino, quindi è importante eh, con, eh, comprendere e considerare queste. È inclusiva perché è possibile sia per i bambini che hanno già provengono già da un percorso di valutazione, quindi sono già eh, inseriti all'interno eh, dei bisogni educativi speciali, ma anche per tutti quei bambini che noi abbiamo salutato eh, l'anno scorso a febbraio, senza sapere che li avremmo poi rivisti a settembre, e che magari già lì avevano delle difficoltà, a livello per esempio di linguaggio, oppure bambini che non avevano difficoltà e che abbiamo ritrovato a settembre invece con incertezze insicurezze magari anche qualche cosa di regressione ok quindi questo è importante perché davvero eh, si può far fare creare un, uno strumento su misura e questo è un esempio, mi raccomando è un esempio, non è, no, ehm, io ho fatto un esempio, ho riportato un esempio di quattro aree, ma posso metterne anche, eh, inserire anche la parte, non c'estava in realtà, la parte del, diciamo delle autonomie e ho inserito due esempi sulle attiv attività proposte, anche qua. Anche uno solo, veramente non è importante il numero, ma è importante proprio il cosa può servire a quel bambino in quel momento. E quindi, in base a quello, sono previsti, non so, eh, il bambino che si sente insicuro quando lavora, ecco, stimolare il senso di competenza. Guarda, tu sei proprio, guarda, facciamo questo insieme, ma come hai fatto bene? Ovviamente, il genitore che a casa deve proprio un po' riportare questo. Per esempio, giochi che si possono fare. Dimmi tutti gli animali che vivono nella savana e allora lì eh, serve per eh, l'accesso lessicale, quindi i bambini che si ricordano le parole, categorizzano, quindi sono solo alcuni animali, non tutti, eh, ampliamento del lessico, eh, oppure la parte motoria, l'allacciarsi per esempio alla cerniera. E quindi anche quella può essere un aspetto importante. È chiaro, non devono essere tutte, la cosa importante è davvero che sia anche una sola ma che in quelle due settimane di, ehm, di quarantena il bambino possa fare, possa sperimentare quell'aspetto. E per concludere abbiamo, ehm, abbiamo preso una, ehm, una vignetta che per noi veramente però è molto significativa. Il superpotere di fare la differenza. Tratta da Charlie Brown. Non sarà mica difficile fare l'insegnante in fondo Cosa fanno che cosa fanno gli, gli speciali gli insegnanti? La differenza gli insegnanti fanno la differenza. Noi siamo pienamente consapevoli del grande lavoro che state facendo anche in una situazione che, come dicevo prima affrontate quotidianamente con una riduzione delle ore di compresenza, con una mancanza anche di specialisti, quindi ehm, avete attivato anche magari da voi eh, la parte di psicomotricità, eh, avete iniziato a far fare anche dei giochi musicali, proprio perché avete in mente quello che è lo sviluppo del, del bambino. Ecco, ehm, sicuramente ehm, siete in prima linea, nel senso che eh, grazie a voi ci sono tanti bambini eh, che per diverse ragioni purtroppo ehm, hanno la stimolazione solo dalla scuola e quindi stando a casa perderebbero ulterior tempo, in, in, tempo in se, inteso come tempo proprio del proprio sviluppo di crescita rispetto a quello che eh, hanno perso prima, quindi veramente il lavoro che state facendo è un grande lavoro e noi ne siamo davvero consapevoli. Grazie. Grazie Maria Grazia, è stato un intervento molto, molto interessante, anche io non l'avevo visto prima <ride> di, di averlo visto adesso. e se c'è qualche domanda, vediamo un po'. C'è qualche domanda per caso? Se avete qualche domanda, come sapete, in questo tipo di modalità dovete scriverla. E poi risponderemo. E, no, capisco anche che questa modalità è un po' macchinosa fare le domande. Bisogna mettere, scrivere, alzare la mano, tutto quanto. Ma o siamo state chiarissime o abbiamo addormentato tutti? Le opzioni eh, sono due. Detto, Francesca, non ho preso questi posti, però si siete state chiarissime, ma magari se ci fosse qualche domanda o qualche altra eh, curiosità, approfondimento, potete sempre eh, scrivere sul nostro gruppo di Facebook, abbiamo la nostra pagina, del centro IELED, o eh, scriverci una mail. Noi abbiamo appunto alla mail che è segreteria, dove rispondiamo, appunto, se avete qualche considerazione o qualcosa, eh, rispondiamo sempre con grande piacere. Sì, aggiungo una cosa, se ci fossero anche degli spunti, magari per dei contenuti di webinar successivi, assolutamente è importante poter continuare un po' quello che eh, è questo tipo di, di attività, perché è chiaro che Un'ora è veramente, come dire, dobbiamo andare mirate su alcuni aspetti, cercando però di essere, eh, come dire, un po' complete eh, e di condividere con voi, con voi questo, ecco. Sì, è quello che intendevamo un pochino all'inizio, mm -hmm. aver tentato di dare una sorta di input e di spunti, e purtroppo sicuramente per alcuni versi non esaustivi, però... Ecco, che magari hanno fatto un po' la differenza a livello di alcuni pensieri che poi hanno scaturito. Ottimo, scusate, stavo leggendo delle considerazioni. Eh, benissimo, grazie mille, grazie anche di questi messaggi che ci arrivano, assolutamente. Eh, sì, questo di non abbandonare eh, i bambini assolutamente, anche nel caso della quarantena, come hanno detto le colleghe. Eh, Bambino che è in quarantena, poi quando ritorna bisogna attivarsi con tutto quello che abbiamo detto, eh, però sì, assolutamente speriamo che assolutamente questo periodo passi presto. A questo punto vi salutiamo, vi aspettiamo per il per il giovedì prossimo, dove sarà l'ultimo incontro di questo ciclo di webinar che tratterà un argomento un po' diverso. Qua ci siamo focalizzati. Eh, sulle strategie appunto sulla didattica per aiutare i bambini sui prerequisiti, e nell'ultimo incontro invece parleremo più dell'ansia degli insegnanti, quindi qualcosa che riguarda più eh, il docente stesso, più voi stessi. E quindi ci vediamo settimana prossima alle 18.30, sempre sullo stesso canale. Buonasera a tutti, grazie a tutti. Buonasera. Buona